Ciao, sono Marco e sono a passeggio col fedele amico a quattro zampe in questo pomeriggio. Di solito ci vado a spasso con l'amico a quattro zampe di mattina, oggi è di pomeriggio. Diciamo che siamo sul calar del sole. Volevo condividere con te un pensiero che mi è venuto così in mente, mi è balenato nella mente. Non so se capita anche a te che ti dicono non dare troppa confidenza alle persone, poi chissà cosa credono, chissà cosa pensano, perché se tu sei troppo aperto poi pensano che, se tu sei troppo spigliato poi pensano che… Bene, io credo che quello che pensano gli altri è un loro problema tutto sommato. Certo, io devo comunque moderare il mio comportamento e mantenerlo sempre nello stato di civiltà, questo sì, senza dubbio ma non vedo perché dovrei limitare i miei entusiasmi, non vedo perché dovrei limitare o comunque deviare o modificare il mio modo di comportarmi perché poi altre persone potrebbero fraintendere il mio comportamento, perché a me capita frequentemente di essere molto aperto, spigliato e sincero, onesto, con tutti, anche con gli sconosciuti. E allora molte persone mi dicono sì ma poi quello chissà che pensa, beh sai che c'è, a me non mi interessa, a me non me ne frega niente di quello che pensano gli altri, io non voglio snaturare la mia persona perché poi qualcuno pensa qualche cosa di chissà che cosa, non è un mio problema io comunque resto quello che sono e continuo a comportarmi in questo modo e questo è l'invito che faccio anche a te se un domani capiterà che ci incontriamo e che magari ti saluto con tanto entusiasmo con grande entusiasmo e spero che tu faccia altrettanto con me lo spero vivamente perché questo è un po il mio modo di fare e spero che tu voglia ricambiarlo nel giusto modo io continuo la mia passeggiata insieme al mio, amico, al mio fedele amico a quattro zampe, stiamo tornando verso casa e il terreno non è proprio dei più lisci, anzi siamo in discesa ed è anche molto surrucciolevole, quindi devo fare attenzione. A me non resta che salutarti con un abbraccio. Ciao!